La Comune di Bagnaia nasce nel 1979 ed ha come scopo la condivisione delle risorse umane ed economiche e la sperimentazione di una vita di gruppo basata sulla comprensione, il rispetto reciproco, la solidarietà e l'equità dei diritti e dei doveri. Decidiamo col metodo del consenso. Nessuna decisione viene presa se non c'è l'accordo di tutti. La proprietà è collettiva ed indivisa per questo abbiamo costituito un'associazione onlus l'attività agricola gestita dalla cooperativa è una caratteristica della comune di bagnaia con l'obiettivo di raggiungere l'autosufficienza nel 1990 abbiamo convertito l'azienda ad agricoltura biologica abbiamo 50 ettari di bosco e 30 ettari di terra coltivata vigne, olivete, cereali, foraggio frutteto e un grande orto. Alleviamo mucche e vitelli, maiali, conigli, galline, tacchini e api. Produciamo vino Chianti Collisenesi e IGT Toscano, vino bianco, vino rosato, grappa, miele, olio extravergine di oliva, farina, succo d'uva e legna da ardere per il consumo interno e le quantità in eccesso vengono vendute. Attualmente siamo 16 persone i più giovani portano avanti prevalentemente l'attività agricola alcuni lavorano all'esterno uno studia e i più anziani sono pensionati tutte le attività di servizio sono equamente condivise la comune di bagnaia si trova vicino a siena nella montagnola senese Oltre al nucleo abitativo ci sono la stalla ed il fienile, la cantina, l'officina, i laboratori del formaggio e delle conserve, la falegnameria e la sala dell'arte, la sala multiuso e una biblioteca e un teatro all'aperto. Autoproduciamo energia elettrica e termica, per innaffiare l'orto si usa l'acqua piovana. La comune di Bagnaia promuove e sostiene attività politiche, sociali e culturali, sia individuali che come gruppo, in accordo con i nostri ideali, interessi e possibilità.